Uomini e donne gossip, il nuovo fidanzato di Federica Beninca è Stefano. Uomini e donne Federica Beninca dimentica Marco Cartasegna, chi è il nuovo fidanzato?. Ad attirare l'attenzione del gossip nelle ultime ore è stata la bellissima Federica Beninca, ex corteggiatrice di Marco Cartasegna, ex tronista del trono classico di Uomini e Donne. Talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Federica in passato ha più volte rivelato di non provare più niente per lex tronista. Che, come noto, è ormai impegnato con Soleil Sorghè. Da tempo la Beninca ha un nuovo fidanzato, ma la sua identità non era stata ancora svelata. La stessa torinese non ha voluto farlo a pomeriggio 5, dove è spesso ospite del salotto di Barbara d'Urso. Sì. Scoperto il nome della nuova fiamma di Federica, si tratta di Stefano. Pare proprio che il vicolo delle news abbia finalmente scoperto il nome dell'attuale fidanzato dell'ex corteggiatrice, grazie ad una storia postata dalla ragazza su Instagram Stories. A quanto pare l'indizio che ha rivelato l'identità del presunto fidanzato è stato un tatuaggio sulla mano sinistra del ragazzo insieme ad una serie di leak tra i due. Se la notizia fosse vera si dovrebbe trattare dell'affascinante torinese Stefano, coetaneo della Beninca. Sarà davvero lui il ragazzo che ha fatto perdere la testa a Federica? Si attendono conferme.